Ciao ragazzi, benvenuti alla lezione Covid-19. In quest'ultimo periodo abbiamo spesso sentito parlare o letto notizie sulla crescita esponenziale del coronavirus. Ma cosa si intende con andamento esponenziale? Consideriamo allora i dati relativi alla propagazione del coronavirus in Italia a partire dal 25 febbraio fino al 14 marzo. Questi dati sono rappresentati su un piano cartesiano, dove l'asse delle ascisse rappresenta la linea temporale in giorni, mentre sull'asse delle ordinate si legge il numero totale dei contagiati. Durante questa lezione cercheremo di spiegarvi che cosa si intende con crescita esponenziale. Per prima cosa vediamo come si propaga una malattia infettiva. Supponiamo che al tempo zero ci siano due persone infette. Ognuna di esse, in media, entra in contatto con tre persone che vengono a loro volta contagiate. Dunque, al giorno 1, le persone infette saranno aumentate. In modo analogo, le persone attualmente contagiate entrano in contatto ognuna con altre tre persone e si avrà un nuovo numero totale di persone infette. E così via. Cerchiamo di tradurre questo meccanismo in linguaggio matematico. Siano IDT il numero di infetti al giorno tiesimo, ID0 il numero di infetti al giorno 0, il quale sarà un numero noto. Si vuole prevedere cosa succede il giorno dopo conoscendo i dati del giorno precedente, ossia si può stimare ID1 conoscendo ID0, ID2 conoscendo ID1, fino ad arrivare a IDT conoscendo IDT-1. Determiniamo allora i di 1 ID1 sarà uguale a 2 per 3 più 2, dove 2 è il numero di infetti al giorno precedente, ovvero al giorno 0, e 3 è il numero di nuove persone che vengono contagiate. In modo analogo si può stimare i di 2 Si ha λ il numero di contagi in ciascun giorno. Si può allora scrivere ID1 come ID0 per λ più ID0 e id2 come id1 per lambda più id1. Generalizzando, è possibile determinare il numero dei contagiati nel giorno t e ottenere idt uguale a idt-1 per lambda più idt-1, cioè raccogliendo idt sarà uguale a 1 più lambda il tutto per idt-1. Sostituendo a ritroso il valore di i di t 1, si può stimare il numero dei contagiati nel giorno t in funzione del numero iniziale degli infetti, cioè i di t è pari a 1 più lambda elevato a t per i di 0. Ed è proprio 1 più lambda elevato a t a conferire un andamento esponenziale. Torniamo, a questo punto, al caso specifico dei dati presi in considerazione relativi all'andamento del coronavirus in Italia, Possiamo osservare che ogni giorno il numero dei contagiati viene moltiplicato per una costante. Questa costante notiamo che è compresa tra 1,107 e 1,625. sia c il valore medio di questa costante. Tornando alle formule introdotte in precedenza, sia che c corrisponde alla quantità 1 più lambda. Ci domandiamo ora se la curva dei contagi di un'epidemia sarà sempre descritta da una curva esponenziale. Il numero di infetti non può andare all'infinito come accade per la funzione esponenziale. Infatti, i contagiati potranno essere al massimo n, dove n rappresenta la popolazione di individui che si prende in esame, in questo caso la popolazione italiana. È proprio per questo motivo che il modello esponenziale viene sostituito da quello che si chiama modello logistico, come per fortuna sta accadendo in Italia. Questo nuovo modello inizialmente si comporta come la curva esponenziale, ma successivamente la propagazione assumerà una nuova forma. Il tempo a disposizione è terminato e per capire meglio la curva logistica vi rimandiamo al prossimo volume. Bene ragazzi, ora anche voi sapete cosa significa che un'epidemia ha un andamento esponenziale.